Salve a tutti, mi chiamo Lucio Zito, sono un attivista del meetup Amici di Grillo Ardea che si propone, attendendo la certificazione da parte del Movimento 5 Stelle, di presentare una lista elettorale alle prossime amministrative che si terranno ad Ardea i primi mesi del 2017. Innanzitutto vorrei fare un po' di chiarezza su cosa sia un meetup e sul perché siamo in attesa della certificazione da parte del Movimento 5 Stelle. I meetup sono gruppi di persone che si organizzano, si riuniscono, discutono, portano avanti progetti sul territorio eh, condividendo idee ed ideali e quindi anche noi come molti altri meetup sul territorio nazionale eh, siamo nati e ci siamo organizzati per applicare un, eh, un miglioramento del nostro territorio seguendo i principi del Movimento 5 Stelle. Quando un meetup si sente pronto a scendere ufficialmente in campo, in politica, ed è a ridosso delle elezioni locali, stila una lista di candidati che però deve ricevere la certificazione da parte del Movimento 5 Stelle, senza la quale non può utilizzare il simbolo Movimento 5 Stelle. Capite bene quindi come sia possibile che a ridosso di una elezione amministrativa Possano nascere diversi gruppi sullo stesso territorio che eh, dicono di portare avanti azioni e principi eh, sotto eh, all'insegna diciamo così del Movimento 5 Stelle. E allora come fa un, un cittadino a capire di chi veramente si può fidare, a chi veramente mh, diciamo, assegnare la propria fiducia, il proprio voto? per il governo della città? Beh, la risposta è semplice, basta informarsi ed informarsi attivamente su quale sia l'azione svolta dai gruppi, da quanto tempo i gruppi operano sul territorio e eh, quanto incisiva sia la loro azione di controllo e di denuncia sull'operato della pubblica amministrazione. Solo in questo modo si può fare chiarezza su... Ehm, sull'esistenza di diversi gruppi che separatamente eh, dicono di portare avanti i medesimi principi sullo stesso territorio. Fatta questa doverosa premessa, mh, iniziamo, questo inauguriamo questo ciclo di microfirmati per mh, mh, parlandovi del nostro programma elettorale. Un programma che noi abbiamo elaborato con cittadine e cittadini che operano da anni sul territorio, sul territorio eh, di Ardea per poterlo cambiare e cambiare in meglio. Cittadini che eh, non hanno più fiducia nei partiti tradizionali e che non intendono neanche appoggiare le, quelle liste civiche che nasceranno copiose a ridosso delle prossime elezioni, ma che in realtà sono solo dei falsi contrapposti a questa amministrazione, al governo, che in realtà mh, finora ha governato in maniera abbastanza discutibile. Siamo convinti che il tempo del cambiamento sia ormai giunto e intendiamo porre al centro delle nostre azioni di governo gli interessi e i bisogni dei cittadini, di quei cittadini con la C maiuscola che si sentano parte attiva di questa amministrazione. Il nostro principale intendimento è quello di recuperare il senso civico e di recuperare un senso di appartenenza a questa comunità, un territorio ricco di cultura, di storia, di tradizioni e che ha delle potenzialità economiche elevatissime. Il nostro programma si sviscerà in otto punti che sono suddivisi in obiettivi da raggiungere e di azioni da compiere per il raggiungimento degli obiettivi di cui sopra. Ci sentirete parlare quindi di lavoro e sviluppo sostenibile, di salute, ambiente e territorio, di servizi e opere pubbliche, di viabilità e mobilità, di servizi sociali e parità di genere, di sicurezza, comunità e volontariato, di cultura, scuola e sport, di trasparenza, legalità e democrazia diretta. Per conoscere in dettaglio i contenuti del nostro programma elettorale vi rimando ai prossimi filmati che troverete in giro sui social e sul web ed in particolare al nostro indirizzo web che è grilloardea.org. vi ringrazio per il tempo che mi avete dedicato e vi rimando alla prossima